di scuola a distanza eh sì perché dopo diversi mesi è tornata la didattica a distanza si dice didattica digitale integrata sei licenziato subito battene ma sono il tuo capo vabbè didattica a distanza come l'hanno presa gli studenti pochi giorni fa ve l'ho chiesto su instagram e vediamo insieme cosa mi avete risposto tipi di studente in didattica a distanza didattica digitale integrata. stai zitto quello che dorme Quello che dimentica il microfono acceso. No, guarda, non lo sopporto più. Sta parlando per tre ore con questa voce, tipo unghie sulla lavagna. Ti giuro sto per chiudere il pc. Scusa, che ha che non va la mia voce? Oh no, oh no. Quello che sta avanti! Oh coso, scusami, non potevo risponderti perché sto seguendo contemporaneamente tre video lezioni e sto scaricando un nuovo gioco così oggi pomeriggio mi sparo un mega torneo online e ciaone. E quanti giga consumi? Pagherai un botto! 9,99 euro. E poi ho studente di Win 3, bello. 80 giga? mica spiccioli come te. 80 giga? E non li finisci tutti per le video lezioni e per i mega tornei online che ti spari? Nah, con EduTime ho anche 50 giga gratis fino alle 15. Da usare come mi pare. E poi con una qualità video che manco te lo dico. Quello che litiga con la madre. Senti Nico, eh, mi accompagni a fare la spesa? Mamma sto in video lezione. Certo! Le solite scuse per non fare mai niente. Niente. Shh, ho la videocamera e il microfono accesi. Sì certo, pronto a fare lo youtuber. Io faccio la spesa da sola ma tu non mangi, eh? Non non c'è niente, ma... Andiamo avanti. Quello che dimentica la videocamera accesa. E quindi, ed è per questo che Napoleone... Ehm, guardi che ha la videocamera accesa e si vede pure nel dettaglio quello che sta facendo. Ah, maledetta top quality network di Win 3. Quello invisibile. La seconda guerra mondiale vide contrapporsi tra il 1935 e il 1940... Quello che fa tutto tranne seguire. La seconda guerra <sussurra> 35, Dai sono felice Come sta tua sorella? Oh zio stavo pensando Ma lo sai che forse il televisore che ho in soggiorno Sta meglio in camera mia? Che dici? Mammonaggia Zio stavo pensando Ma la tv in camera mia ha senso Senza un divano davanti? Quello che dimentica la videocamera accesa Parte 2 Ed è per questo motivo che la capitale di Ma Scusi, prof, che ho sempre la top quality network! Quello che arriva tardi! Anche in didattica a distanza. Adesso facciamo l'appello! Presente? Eccomi, eccomi. Hai ritardo! Quello che fa informatica al prof! No, prof, non deve premere quello. Mi raccomando, l'importante è che non premi il tasto rosso per nessun motivo. Quale tasto rosso? Non ce la farò mai. Quello che fa didattica a distanza a scuola! No, la dad! Eh, sto bene, solo so prendo, giuro, giuro. Quello offline. Tutto che ha studiato, mi espongo alla guerra di secessione americana. Va bene, prof. Allora, la guerra di se. A. O. A. Le. Mi sente? Abbiamo Win 3. Va una bomba. Shh. Quindi lei voleva prendermi in giro. Quattro, no. Anzi, no. Tre. Studia. Sì, perché quando si tratta di lezioni a distanza, occorre il meglio del meglio. Non siete d'accordo? Soprattutto per giocare online. Shhh. Finisci sto video e prendi le tue cose! Ops. Vabbè, se cercate un operatore affidabile che vi regala un casino di giga, minuti, sms, illimitati per lo smartphone, con la rete più veloce d'Italia, date un'occhiata al link che vi lascio in descrizione. Quello che litiga ancora con la madre. Ma sempre davanti al computer ti trovo! Mamma ridaglie, sto in video lezione! Eh sì, poi arrivi e dici, mamma ho finito i giga piangendo! Ma di che? Guarda che con edu time, dalle 8 alle 15, dal lunedì al sabato, ho i giga gratis per farci quello che voglio! Se sì, a chi pensi di far fessa? Mamma ti giuro che è così! Oh, insiste! Uh, Nico? Signora mamma di Nico? <ride> Potreste spegnere il microfono?